Buonasera, eccoci qua, siamo arrivati, volevo fare un'apertura tamburellante, invece mi sono beccato, questo è il bello della diretta con il dito che mi stavo strofinando gli occhi. Buonasera a tutti quanti voi, benvenuti, bentornati alla nostra... Trasmissione che ormai conoscete tutti quanti chi non ci conosce punti di vista va in onda in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami questa sera è un tema importantissimo che non vi dico ancora prima di svelarvelo voglio ecco qua già stanno arrivando le prime grazie a tutti quanti gli amici da casa anzi non li saluto mai grazie a tutti gli amici che ci seguono anche attraverso i social tutti quanti Instagram mi fate impazzire ma io vi amo e vi chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti quanti perché siete veramente tantissimi Grazie ancora, un abbraccio fortissimo, passo immediatamente a presentarvi i nostri graditissimi ospiti e quindi partendo per cavalleria ma anche per posizione tecnica dalla mia destra abbiamo il piacere di ospitare Maria Villani, collega giornalista e Maria Napoli Calcio News sì, Napoli Calcio News, buonasera e a tutti Grazie Maria. Poi abbiamo il nostro carissimo Federico Mancini, che è direttore artistico di Radio No Frontiere, Web TV. Poi abbiamo, sorpresa delle, sorprese, sorpresa delle sorprese, Giuseppe Silvestri, che voi leggete perché poi mi scrivete le cose. E è quello che scrive per il nostro giornale, Napoli News Magazine, la redazione sportiva la cura Giuseppe che è veramente un bravissimo cronista, buonasera Giuseppe buonasera, buonasera. e poi lui è, anche se è giovanissimo è un redattore vecchia maniera, nostro graditissimo amico opinionista tra l'altro ferratissimo sulla materia che tratteremo questa sera e eh, Ciro, eh, Sergio Curcio, scusami parlando di Ciro che fa il di Giuseppe Sergio Curcio, buonasera Buonasera, qua? buonasera Indovinate di cosa parleremo questa sera, vediamo cosa ci suggerisce la regia. Perfetto, rieccoci in studio, la capolista se ne va, Maria, ma dove va questa capolista? Eh, telecamere spente, stavamo un pochino... Eh, disquisendo su questa cosa Maria è molto scaramantica e fa bene ad esserlo, lo sono anch'io infatti i cornicelli un pochino ovunque anche sul eh, bavero della mia giacca dove va questa capolista Maria? ebbè eh la capolista è un po' che se n'è andata e spero che continui ad andare perché è un viaggio bellissimo un viaggio meraviglioso che fila liscio e vorrei quasi che non finisse mai credo che un po' tutti vorrebbero che non finisse mai è una bellissima avventura un'avventura che eh, stiamo gustando goccia a goccia come se fosse un vino prelibatissimo un Napoli che ci sta deliziando che sta dando risultati che anche se ha avuto qualche inciampo si è rialzato e che per la prima volta affronta il teatro europeo dei grandi per la prima volta e lo fa a testa altissima a testa altissima, altro che allora prima di tuffarci perché sarà un tuffo eh, nella storia ma anche della storia molto recente, recente scusate ogni tanto mi impapero l'età e Fede questa cosa, questa cosa della storia del Napoli che a me mi appassiona veramente tanto e il primo amore non si scorda mai eh, Napoli si, sta, si è tinta di azzurro noi siamo andati con una troupe un pochino abbiamo un servizio meraviglioso che non è pronto per questa puntata ma no, ve lo manderemo più avanti e siamo andati nei virgoletti più sperduti della città dove la gente forse non ci arriva neanche il suo ma abbiamo visto una Napoli azzurra nel 1987 accadde qualcosa di simile però il primo amore in assoluto nella storia eh, rimane quello Diciamo che insomma, i tempi sono cambiati, però questa grande affezione attorno al Napoli è dimostrata da queste strade imbandierate, a volte da questi drappi. Ecco c'è una piccola differenza dai tempi di Maradona che sono stati magici perché ha dato il viatico per lo scudetto, però all'epoca non c'era c'era il modo di festeggiare, non così come lo viviamo adesso, perché c'è stato un cambio generazionale, quindi è come forse una voglia di ricongiungersi dal periodo di Maradona attraverso questo sfogo, che è questo abbraccio di tutta la città. E questo è bello, perché comunque sia e diciamo anche eh, per, eh, dicevamo prima, delle giovani generazioni che non hanno vissuto il periodo di Maradona e quindi per loro è anche un riscatto e un congiungimento da quelli che erano gli anni di, eh, del nostro idolo che ha portato appunto a far sì che poi il Napoli crescesse come squadra e come contesto, ma io vorrei sottolineare anche il fatto che questo entusiasmo è nato inizialmente nell'indifferenza generale, perché eh, non, ricordiamoci che all'inizio c'erano un po' di mh, tra virgolette tafferugli mediatici, perché il Napoli aveva venduto Colibali e si pensava che il Napoli stesse per smobilizzare, alla fine esce questo giocatore... Kim che nessuno conosceva, quindi è anche insomma, merito del direttore sportivo di averci dato dei sostituti. Giuntoli lo conosceva da soli cinque anni, lo ha precisato a San E quindi eh, conservato e ci è ritornato appena eh, dopo la partenza. Eh, e quindi questa è una lode è un merito, alcuni dicono che insomma, è, Napoli sta giocando un campionato uh, non, avendo, uh, non avendo anche rivali, questo è anche vero, però alla lunga è comunque in Napoli si sta dimostrando come gioco rispetto alle altre che insomma è, è chiaramente un passo più avanti perfetto ci stanno delle affinità fra questo campionato e il campionato 89-90 e, e poi su questo ti interrogo visto che sei molto molto ferrato e, allora Garella, Bruscolotti, Ferrara Bagni, Ferrario, Renica Carnevale, De Napoli, Giordano Maradona, Romano Giuseppe questa è la formazione, tu eri forse un ragazzino o forse manco nato, no, in so. no. No, eh, non so e invece noi oggi abbiamo una formazione completamente diversa, però io avendo praticato lo stadio e ancora lo faccio, io vedo la grinta e che nessuno mi fraintenda e non voglio fare accostamenti assolutamente di quel Napoli con questo Napoli. Anche questo è partito, come diceva giustamente, eh, arrancando un pochettino, c'è stato eh, Osimen che all'inizio non stava nel massimo della forma, del... eh, poi è, è, è, è esploso. Partite, tu non puoi fare sicuramente degli affronti fra questo Napoli e quello là, ma questo qua quanto ti ha colpito, quanto ti ha fulminato, quanto ti ha fatto innamorare? Ma questo Napoli è veramente grandioso perché è l'emblema dell'uomo Spalletti cioè è la costruzione di Spalletti e la sua rappresentazione è stato capace di disegnare se stesso in campo le sue idee cosa che da quello che ho visto in filmati di repertorio non era capace di fare il Napoli del primo scudetto che era eh, diciamo Napoli... soggetto a, a Maradona, cioè Bianchi era l'allenatore, ma non era, una, non era al centro del mondo Napoli come lo è oggi Spalletti. Questo dovrebbe, dovrebbe essere lo scudetto di Luciano Spalletti, innanzitutto. Poi, Mi piace questa cosa. E viene il resto perché uh, l'uomo immagine di questo Napoli è qui. C'è cioè Schelia, un ragazzo giovanissimo arrivato dalla Georgia sconosciuto. Tra l'altro trattato da una squadra che non ci piace tantissimo, non nomino neanche, che però lo scartò addirittura, salvo poi ricredersi sì. Sì. e forse a giugno mi pare di aver letto da qualche parte e si farà avanti, ma non, non credo che il Presidente abbia intenzione di cedere chi che sia. Allora, con Sergio invece, una cosa importante la diceva Giuseppe, Vedi un pochino gli schemi dello Zenit. io mi sono andato a guardare delle partite dello Zenit e vedo un po' quelle triangolazioni e poi quelle ripartenze sì. folgoranti, non sono gli stessi uomini, non c'è la stessa struttura in campo, però eh, l'architettura, nata... io vedo quella. Allora, quest'anno si è formata un'alchimia globale tra eh, società, squadra, Staff tecnico e ci metto anche la città. Quella eh, non è mancata mai. Venendo, è mancata invece per molti anni, quando il Napoli era diciamo così, in difficoltà. Tant'è che il presidente De Laurenti si è stato molte volte contestato, non ultimo prima che poi cedesse i vari culibali, Insigne, Mertens e si pensava effettivamente a una smobilitazione della, della squadra. Invece per quelle strane alchimie che si creano proprio nel mondo dello sport e del calcio in particolare, si è creato quell'afflato, e qui sono d'accordo con eh, Giuseppe. Giuseppe, che ha dato la possibilità a Spalletti di fare quello che quasi mai gli era riuscito e che spesso e volentieri portava questo bravo tecnico a, a, a isondare da quelle che erano le sue, eh, non solo eh, capacità, ma anche le sue eh, potenzialità da un punto di vista extracalcistico, perché cominciava a filosofeggiare, diventava criptico, non si riusciva a capire che anche cosa volesse Anche la congiuntura che viveva il Napoli in quel momento... Oh, invece, ed è qui poi dopo io non voglio citare Desmond Morris perché la tribù del calcio oggi come oggi bisognerebbe studiare la tribù del calcio napoletana e si è creato questa situazione nella quale Spalletti si è trovato ad avere improvvisamente lo scettro in mano totalmente ed ecco che è venuto la fuori la classica carta bianca di Totò ed è venuto fuori il nuovo Spalletti uno Spalletti che non è più criptico uno Spalletti che sposa il pubblico che sposa la, la gente di Napoli e va in che giro per in la questo città. momento mm. va in giro per la città Osannato anche se lui da buon contadino toscano perché così ama definirsi scarpe grosse e cervello fino riesce a mantenere questo aplomb questa situazione di estrema Freddezza per non dire quasi di distacco che evidentemente ha colpito pure un presidente vulcanico come il nostro che quest'anno riesce solo ad incitare la squadra a dirle bravi ragazzi siete stati stupendi e non a intervenire mai su questioni tecniche che in passato gli hanno creato più di un problema con qualche allenatore di quancenotti ma non lo voglio dire allora io voglio dire una cosa giusto per precisione, noi siamo perlomeno da questa trasmissione sempre stati dalla parte del Presidente, ma non perché non avevamo bisogno di nulla, stavamo dalla parte del Presidente perché avevamo capito già da tempo e non eravamo i soli che il Presidente stesse costruendo qualcosa di importante. Non sapevamo e non speravamo forse che potesse avvenire quest'anno, certo, pensavamo ci volesse ancora qualche anno e invece quest'anno una serie di con, congiunture astrali dal mio Benissimo, punto di vista. questa alchimia strana che si crei, che, che cosa... eh, ci ha portato ad incantarci davanti ad un gioco veramente meraviglioso. È un gioco che poi risponde e caratterizza anche la squadra cioè. rispetto agli atteggiamenti della città cioè. e della tifoseria. La tifoseria, quella la vera, quella la pura quella della serie C, quella là del Fallamento, la tifoseria che non ha mai abbandonato questi colori non ha mai maledetto questi colori eh, io ne parlavo anche prima anche se è stata critica qualche volta la, eh, questo bisogna dire ma, ma chiama dire. chiama è anche fortemente eh, certo, critico certo. però devo fare anche in questo io mi sono preso gli strali di tantissimi amici e colleghi e anche di qualche non amico quando dissi che eh, nel pacchetto vendite della scorsa stagione, secondo me il Presidente ci aveva visto giusto. Punto, perché c'era qualcuno e non voglio fare nomi, non mi interessa, faccio solo i cognomi a volte. Lo spogliatoio del Napoli era uno spogliatoio ormai disgregato, quindi lui aveva assolutamente bisogno di raddrizzare quello spogliato l'ha fatto egregiamente e sono d'accordo con tutti quanti e soprattutto con Peppe perché ha fatto un'analisi un bellissima, questo è il Napoli di Spalletti non è il Napoli di De Laurentiis, non è il Napoli della città, questo è il Napoli di Spalletti c'è la sua anima, c'è la sua impronta lui è un architetto del gioco del calcio non è riuscito a fare quello che sta facendo a Napoli eh, a Milano quando allenava l'Inter non è riuscito a farlo per le varie beghe eh, a Roma con Totti e eh, con la, la Roma, quando allenava la Roma però la seconda dire, volta a Napoli è riuscito a trovare ambiente uomini e soprattutto quello che lui aveva chiesto ha avuto e ha avuto anche qualcosina in più e sta ringraziando la, chiaramente la dirigenza ma soprattutto sta ringraziando il tifo e la città per il sostegno continuo e costante e l'affetto che, che gli stiamo dando Spalletti è uno dei pochi allenatori che lo vediamo per Napoli molto spesso, insomma, voglio dire. non sì. è uno di quelli che si nasconde. Poi da buon Toscanaccio, quando deve eh, dire le cose, non le manda a dire, lo, certo. vediamo. Sì. <ride> lo vediamo nelle varie conferenze stampa. E, e quindi, Maria, noi passiamo velocemente anche al secondo scudetto, no? quello là, un, un po' più sofferto, che sì. somiglia un po' al, al percorso di questo scudetto, perché eravamo eh, partiti in maniera quasi eh, anna Spante, tutti quanti addosso, è venduto in segno, è arrivati a Chi sa dove arrivare. Eccolo qua dove è arrivato. Meri. Beh, eh, allora, per quello che ricordo io del secondo Scudetto è che mh, fu sicuramente più sofferto. Molto, so. Molto, molto più sofferto del primo e poi anche di questo, perché ricordo molte partite nelle quali il Napoli era un po' in affanno in cui si contendeva il primo posto con il Milan? Mentre nel primo scudetto il Napoli prese il volo e comunque mantenne la leadership fino alla fine del campionato. Eh, nel secondo scudetto invece c'era già qualcosa di traballante, qualcosa che. Perdonami. Però a... anche in quel campionato, eh, vi chiedo uno sforzo di memoria a tutti quanti. <ride> il Napoli giocava solo con gli italiani, perché gli stranieri importanti, che, a parte Zelinski eh, che abbiamo, il Napoli è, è partito a naspando perché mancava quella forza propulzettrice che erano appunto Osimen e Quara. Quindi è partito perché Mario Rui stava proprio fuori forma e giocava e non giocava, non so se ricordate. E così è accaduto anche nel campionato 89. Che non c'era Maradona, Maradona. Con no, la... è arrivato perché... Nella, del... nella polemica dell'89. Bravissima, bravissima. Eh sì, Io eh... ti volevo portare a questo. Eh sì, purtroppo Mancava Diego... anche quella Tegola. Uh, non si capiva il destino di Maradona quale sarebbe. no lui aveva stato. chiesto di andare via lui voleva nel 90 voleva andare a Marsiglia sì, eh, Mar c'erano eh, già delle voci di corridoio che insomma non c'era più ma, eh, ma lui sì, già dopo, la, lui dopo il presidente del Marsiglia è venuto è venuto ospire, due volte a Napoli dopo la vittoria dell'UEFA lui chiese espressamente a Ferlaino di andare via. E il Presidente, non, non e il presidente no, perché era anche preso dalla piazza, ci cioè sarebbe stata una rivoluzione. Ferlaino quindi... non cede, è forte del contratto firmato. Assolutamente, infatti. E, però eh, ci aveva visto giusto anche per Corrado Ferlaino in quel certo. caso. Beh. Vai, medi, scusami. No, Noi siamo non... fatti così, interrompiamo ogni no, tanto. No, no, assolutamente. Quello che ricordo io è che il Napoli eh, soffrì molto di più. Eh, sì, sicuramente il Napoli quest'anno, nei primi momenti, io ricordo la partita napoli lecce ecco, quella l'embrema eh, del, del maggiore stento, chiamiamolo così. Dice 1-0, se non mi ricordo. No, 1-1. Ci 1. fu addirittura una grande contestazione. No. napoli lecce 1-1. No. Uno ha dato tutto in prescrizione. Si sapeva che il Milan avrebbe perso a Verona. E... Eh, e mi fermo qua, perché poi potrei andare a raccontare altri particolari, così come la famosa monetina di Bergamo. Ricordiamo una cosa importante, visto che non ho potuto parlare prima, giustamente, del primo scudetto. Però ricordate una cosa. Questo per far capire il sistema calcio come funzioni in Italia che nell'86-87 il nostro direttore generale si chiamava Italo Allodi e che nell'89-90 il direttore generale si chiamava Lucia. Luciano Moggi. Moggi. Questo per dire. Stai facendo delle santuine insinuazioni? Non insinuo niente perché dovremmo insinuare molto di più altrove, eh, è chiaro. Eh. E invece oggi si tende a voler salvare una squadra con i colori bianco-neri e un'altra anche con i colori nero-azzurri. C'è l'impossibilità quindi... giudiziale rispetto a questa cosa, perché è una notizia di ieri l'altro, il direttore generale di allora, di quella squadra è stato radiato, radiato a livello mondiale quindi sarebbe, qualunque potrebbe essere la, la sentenza sarebbe in conflitto con una decisione importante della FIFA certo, quindi non credo che i magistrati possano fare una scellerata scelta del genere, continua Mary. Beh, um, io... per verificare anche lo stato di preparazione e di attenzione dei nostri ospiti ah ecco, quindi diciamo <ride> <un> pochetto. benissimo <ride> Era il compito di ricucire, insomma. No, la bellezza del campionato del 1990, vinto nel 1990, fu proprio questo cardiopalma. E Bellissimo. la bellezza sta nell'averlo vinto eh, di poco, con, con sofferenza, con eh, un, un essere messi continuamente in discussione con delle partite non brillanti con dei pareggi, io ricordo, un di Nese Napoli, Gianfranco Zola, preso dalla da Torres, Turris, mm -hmm. mi pare. E La Torres di Sassari. è di Sassari, sì. sì. Eh, però intanto subito impressionò. E e però mancava sì, un, sì, un signore che si <ride> chiamava Antonio Careca, che non era ancora arrivato, arrivò poi successivamente. Non Careca era... no, Careca arrivò subito no, dopo, il primo scudetto. Esatto. Sì, però nella fase proprio cru. Lui era stato fuori perché c'era stato il campionato eh, la Coppa America e, e, quindi, e, eh. e quindi era assente Beh, infatti, uh, infatti sì ci fu un carnevale era, insomma, era tutta una squadra che comunque ruotava eh, allora, mancava su Diego. Eh, I due brasiliani, Alemano sì, e Caribe... Arrivarono arrivano, alla fine. Arrivarono alla fine, fine, le ultime giornate. E stavamo a C'è una difficoltà, però c'è da dire anche una cosa, e anche questa è un'altra... Erano le partite di 1 1 1 Ci fu una specie di riunione per cui a un certo punto, dovete sapere, che i giocatori, con tutto il rispetto per Albertino Bigon decisero allora, quasi vabbè. di autogestirsi e di fare loro la squadra di decidere come giocare e questo fatto un po' come il patto di Vietri che venne fatto nell'86-87 creò questo nuovo afflato in una squadra che aveva comunque dei buoni giocatori ricordo per esempio che Renica quell'anno si fece molto male sì. aveva la famosa Zampa d'Oca diceva il dottor Bianciardi e giocò Gian Giancarlo Corradini giocò da libero ma ci fu veramente ecco questo voglia che ricorda molto il napoli di questa stagione come voglia come sì. grinta di voler arrivare a qualcosa di importante e allora ti tocca <ride> mi tocca ma la similitudine è che i giocatori che sono presenti in panchina sono sempre pronti e questo testimonia diciamo il periodo di congiungimento di quell'epoca in cui chi veniva dalla panchina, che era un signore nessuno io volevo nominare un nome che era un giocatore, diciamo un antico operaio, Luciano Solo, che nessuno ah, mai eh. ha considerato, ma, ma quello c è, c è. Diciamo, arrivò da operaio e poi divenne un perfetto impiegato, perché comunque nei meccanismi di gioco anche chi era diciamo, operaio riusciva a emergere e diventare impiegato. Quindi, Quelli che fanno il lavoro sport. Esatto, sì. e quindi c'è questa similitudine: cioè anche nel Napoli vediamo che chi entra è come è un altro titolare, perché comunque gioca con la stessa grinta che aveva il Napoli quando c'era Zola, quando c'era, eh, abbiamo detto di Corradini che subentrava, cioè c'era quella goleardia, quella voglia di dimostrare che... Corradini che faceva spesso anche arrabbiare. Eh, eh che comunque aveva pure il eh. Sì, eh. Eh, eh. Sì, un bravo ragazzo. A me piace ricordare insomma, di quell'epoca quel gol che fu fantastico, una vecchia sgroppata di Renica che partì da lontano, <ride> mo non ricordo esattamente la partita, la partita esattamente, però a testimoniare che anche la difesa era impegnata nell'attacco, cioè tutta la squadra no, dall'attacco alla difesa era impegnata sia nella fase di contenimento sia nella fase di attacco e volevo sottolineare una cosa romantica che forse qualcuno ha già detto non so se avete fatto caso, nell'inizio delle partite quasi tutti i giocatori del Napoli sono schierati sulla linea di metà campo esatto. e questa è una cosa romantica è una cosa bene, nel senso che voi, un po' pittoresca ah, pittoresca e anche. anche chi è del teatro come mi, li vede come diciamo, una bella rappresentazione di attori che sono sul proscenio e stanno facendo la loro, il, loro, diciamo, il loro pezzo la loro, la loro commedia però questo dimostra la tele che c'è all'interno dello spogliatoio che non è, è assolutamente molto fragile bello, è molto bello. concreto molto forte e, e noi eh, siamo per andare in pubblicità io vedo la stellina quindi eh, ci fermiamo per eh, due minuti pubblicità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 081-1933-8714. Salve, faceva fatica a stare zitto, Sergio anche a telecamere spente, e quindi eccoci qua di nuovo. In studio, ragazzi, ma quanto è bella la direttiva la do, dicevo agli amici. In studio. La bellezza della diretta non ha nulla a che vedere con la post produzione dove è tutto artefatto, taglio, cusci. Fa, noi facciamo vedere, ci divertiamo anche con qualche cazzatina, fatemela dire, no? E, e, e con queste cose belle della, della diretta. Quindi ce l'avamo fermati con te. Fede, sì. vai avanti. Ma insomma io stavo sottolineando questo aspetto che collegava il Napoli dell'epoca. Con un gioco corale perfettamente eh, fatto da, dai giocatori, e chiaramente ha ah, dietro c'è la mano di Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli diciamo, è un ricongiungimento con Italo Allodi, perché alla fine insomma, non vedo altri dirigenti oggi capaci come lui. Cioè Lui si è dotato di uno scouting perfettamente di osservatori che venivano ricordiamo dal, Bres dal Brescia Calcio che, erano, che avevano opzionato anche AMSIC, ricordiamo insomma certo. alcune scelte Michele. fatte del passato. Eh. E quindi questo, questo è un bene. E volevo anche sottolineare il fatto che attenzione, non è che adesso stiamo vincendo il campionato e la squadra poi nei prossimi anni si scioglie io vedo invece una striscia continua di eh, cioè saranno le altre squadre che dovranno uh, colmare il gap perché attenzione non, non è mica semplice eh? perché diciamo il Napoli potrà cedere qualche pedina però io vedo subito un ricongiungimento con altri acquisti Insomma, con uno. sono con arrivati due e eh, eh, quindi insomma alla fine diventa un po' improbabile per le lo altre La faccio se sempre, perdonatemi dico a tutti di spegnere i telefoni Quale telefo voi mi conoscete da casa Dai, ci, ci questa volta è il bravo presentatore che ha sbagliato no, eh, mi era raggiunto lì che voleva... mi Era raggiunto lì che mi sta dicendo <ride> di non dire dei due di nuovi non... acquisti del Napoli eh. no, era il bagaglino di Roma per essere... Per, eh. scusatemi eh, e quindi non no, ho spento perché mi richiameranno e quindi, io quindi insomma volevo sottolineare questo fatto qua che il Napoli piacevolmente eh, e ormai diciamo, è una striscia, una striscia consolidata sarà molto difficile per le altre adeguarsi perché eh, diciamo, non vedo dietro diciamo, oh, questa grande capacità però Federico ecco, scusami pregame. io interrompo Vai. il mio lavoro rompere le scatole a chi parla eh, no, io non ricordo forse l'ha detto Sergio prima perché c'è un'assenza non è vero perché le altre squadre sono robuste e sono anche molto ferrate anche eh, la stessa squadra eh, di Torino L'altra, voglio dire, ha un, un buon equipaggio come, come squadra. L'Inter è una squadra che è solida, i, ma lo stesso. L'Inter ha mi... la migliore rosa ah. del campionato, esatto. esatto questo ci stava arrivando a discutere, però attenzione: no, eh, un E il Milan, che noi abbiamo posso dire, agevolmente battuto il Milan che abbiamo agevolmente battuto siamo però, scaramanti beh, però sono scaramanti eh, che non lo dico che lo abbiamo agevolmente eh, battuto perché lo dobbiamo incontrare tre volte ancora eh, quindi è il Napoli che è veramente uh, qualcosa di vulcanico certo. e, e qua c'è la napoletanità all'interno della Perciò squadra c'è cioè Scusami. no no prego c'è l'ambiente dietro perché io so per certezza dai dei colleghi che stanno a Milano che ci sono delle problematiche cioè nel senso che squadre che sono ricche di campioni come Inter e Milano non si spiega che a un certo momento c'è qualcosa Non esprimono il gioco Non esprimono il gioco eppure sono ricche di campioni come dicevi tu appunto Quindi insomma alla fine anche Ma la Sisa Juve che ha battuto l'Inter quanti ti importa affatto? <ride> Due li eh, avete contati? Eh, cioè, due tre, forse eh, effettivamente tre, io gioco... intendo nello specchio insomma... cioè, quindi due, tre tiri. Il Napoli macina 15, 18, 16 e lui me li segna tutti quanti. Poi nella vita e spesso eh, va, esatto, va increscendo. Esatto. Quindi eh, quello che c'è in più il Napoli, la marcia in più che c'è in Napoli è la voglia proprio esagerata di vincere e loro lo dicono in tutte le conferenze sì. sta non stiamo vincendo per la città per fare affermare ancora una volta e noi ma ci andiamo chiudiamo proprio con l'aspetto squisitamente tecnico calcistico e parleremo delle ricadute chiudi Sì, insomma appunto volevo sottolineare questo fatto qua che insomma che il napoli eh, diciamo c'è un coinvolgimento all'interno e eh, il la società con la città cosa che un attimino è diversa, ricordiamo quanti scudetti eh, che ha fatto la Juventus, quanti festeggiamenti sono fatti, <ride> pochi, no, ne abbiamo visti, ultimamente qualcuno dice qua, sporadici se... eccetera, io so la voce di popolo che ci sono dei gruppi organizzati che stanno a Torino, Milano e in altre città anche Novara che stanno organizzando anche loro delle feste, sì, sì, cioè sì, nel senso sì. che anche con, chi purtroppo per lavoro è fuori Napoli sta cercando di coinvolgersi organizzare e organizzare Allora in, vi do insomma, una notizia di anteprima, quello che succederà a New York e quello che ecco, accadrà a Napoli, identico, eh. certo. succederà esattamente conto che se non lo diciamo non perché non vi voglio bene, ma perché abbiamo pochissimo tempo, vai ma i giovani stanno vivendo un senso di liberazione dovuto dallo smacco della stagione 2017-2018 perché, eh, almeno parlo per esperienza mia, io ricordo che quell'anno ero convinto Era l'anno dello scudetto Ero convinto che il Napoli no, avrebbe vinto punti. quello scudetto Poi quel Napoli eh, un po' per diciamo, questioni extracalcistiche e un po' anche per demeriti suoi perché il Napoli perse una partita in casa con la Roma 4-2 che lì ha ammazzato il campionato del Napoli perché lì ebbe una serie di, di risultati un, un crollo psicologico dello spogliatoio perché poi l'anima sì. della squadra è quella sì e, e lì sta la differenza appunto tra un Sarri e uno Spalletti e, e quindi per i giovani adesso c'è un, un senso di rivincita perché non c'è nemmeno la sensazione che questo sogno possa sfumare Il Napoli sta doppiando le avversarie Qualcosa che non, non succede mai non, non ha precedenti nella no. storia non, del calcio E non bisogna dire nemmeno che in questo momento non ha avversari Perché la, la seconda, la terza, la quarta hanno lo stesso andamento della scorsa stagione La sì, media punti, punti è uguale È il Napoli che sta overperformando Qualche punto in meno ce l'hanno sì, Per le menti loro sia sì. chiaro però, eh, voglio dire, questo non deve togliere o sminuire quello che il Napoli sta facendo di più. Perché non eh, facciamo un lavoro che fanno quelle televisioni nazionali che... Non mano. parliamo del Napoli perché... For... No, parliamone. Perché dati alla mano, solamente la Juventus 2013-2014, dopo 27 giornate, e quella fu la Juve che chiuse a 102 punti, aveva 72 punti, uno in più del Napoli attuale. Quindi... Mi pare che non ci sia assolutamente nulla da ridire se diciamo che il Napoli sta stravincendo il campionato. Però Sergio, riprendendo quello che stava evidenziando Giuseppe, la questione del Sergio, mancato scudetto, ah, mancato scudetto sì. e la dimostrazione scientifica che la matematica nel calcio non esiste. Non esiste, bravo. Io sono uno di quelli che legge anche le statistiche, però eh, poi alla fine vedi che... Basta un ciuffo d'erba storto o una situazione stranamente creatasi in, durante una fase di gioco e saltano tutte quelle che poi sono... I, i, i, sono i dati numerici, le statistiche, i tiri in porta, il possesso palla soprattutto, perché il possesso palla, cari signori, se non hai il 100% non avrai mai la sicurezza di poter vincere, perché quell'1% potrebbe creare il ribaltamento della situazione di chi ha avuto il 99%. E allora il fascino di questo sport, se mi consenti, che è anche cultura, che deve essere cultura, e spero che dopo, Sergio, tu, mi pare, parlando di ricadute, credo che affronterai anche questo tema. Lo affronteremo insieme esatto. e, e ci sto arrivando. È, è, è, la, è, la, è, la, è la, proprio l'emblema della capacità di uno sport di rendere veramente come a livella tutti quanti uguali, i mi ricchissimi piace cosa. e i poverissimi. Vieni, allora... E' dello spirito dello sport, quello autentico. Quello vero! E' tergareggiato. No, no, no, come ha fatto qualche presidente che dovrebbe anche un pochino fare ammenda, non voglio dire vergognarsi, ma fare ammenda sicuramente, <ride> che eh, noi siamo, perlomeno parlo per me che sono anziano, sono datato, eh, eh, io amo il calcio e lo vedo e lo, vedo e lo vivo come sport, i presidenti molto spesso, quasi esclusivamente, lo vivono come business, però anche se non ci credi, una bella parola ogni tanto, sì, complimenti a Napoli, sta vincendo, festeggiamo tutti quanti perché è una squadra, è la capitale del Mezzogiorno d'Italia. È la capitale del sud ed è soprattutto l'unica squadra che riesce a portare tre scudetti al sud no, a memoria d'uomo non ricordo che il Canicattì o qualunque altra squadra abbiano vinto e con tutto il rispetto per gli amici eh, siciliani che voglio veramente tanto bene e, ritornando a noi adesso eh, di, di calcio veramente se giri per televisione, ce ne stanno trasmissioni tutte le sere, a tutte le ore, con tutti i sapientoni che dicono tutto di tutto e stanno tutto di tutto, salvo poi essere smentiti dai fatti. Io voglio parlare di una cosa nuova, di una cosa diversa, sempre attinente al calcio, perché il calcio è un business per moltissimi aspetti, perché lo hanno ridotto così già dal 92 in poi, no? Eh. E... Però ha delle ricadute. Eh, socioculturali importanti perché quando una squadra eh, vituperata perché ovunque andiamo con l'era eh, Vesuvia, tutte le scemenze che questa gente eh, uh, unni o strogoti eh, che riescono a pronunciare nei vari, state anche in assenza di una gara Longo contro il Napoli <ride> Napoli sta vivendo un momento straordinario lo stava già vivendo eh, prima della falsemia Adesso lo sta vivendo a piedi uniti perché abbiamo il 97%. 97,3% sono i turistici mi, mi richiamano: 97,3% di occupazione camera. La città è letteralmente invasa dai turisti e moltissime prenotazioni stanno arrivando per la festa scudetto. La trasmissione del pensiero la napoletanità. Io vedo questo in tutto quello che sta accadendo, al di là del valore dello scudetto, il terzo scudetto, ormai siamo abituati a vincere gli scudetti, <ride> ogni ogni <ride> trentina là, però voglio dire, sono tutti sudati la napoletanità girando per Napoli. Io ho visto Simen appesa un cavo dell'alta tensione. So, eh, C'è cioè, un so fantoccio sfida. di prodotto. Eh, ma è qualcosa di sconvolgente, la mm -hmm. vedi la fantasia e il teatro che esiste in ognuno di noi e c'è di più, eh, qualche giorno fa purtroppo li hanno tolti c'erano dei fantocci delle sagome a grandezza umana con i giocatori del Napoli schierati a mo' di formazione sì, con sì, tanto sì. di porta a Porta Capuana a porta capuana, sì. purtroppo la pioggia avrà creato danni e hanno tolto questi pupazzi, questi fantocci erano, erano bellissimi dei cartonati. Sì. Sì, dei cartonati simili a quelli dei quartieri spagnoli con i turisti e le, foto. le persone che passano a farsi le foto, bambini, anziani, persone di tutti i tipi. Ed è una cosa è, bellissima. È una Napoli che trasmette un sentimento proprio gioioso, eh, dove c'è un altro palazzo eh, sul... Corso Novara. Corso Novara, sì, dove io Cera. ho fatto una foto all'inizio proprio, c'è la formazione dei nauti, c'è là un condominio, hai, ti mette a chi? Si mette e fai una formazione. Ah. <ride> Andate a Torino, a Milano eh, o in qualunque altra città eh, dell'altra parte del paese. Posso aggiungere? Il muretto è dipinto d'azzurro e proprio ieri sera ho notato, orgogliosi di voi. La scritta. È una Essere cosa... napoletani è veramente bellissima. La cosa. cosa bella è che non si finisce con la carovana. Eppure un esempio Quelle di gioia l'esplosione ecco, massima del mondo esatto ci saranno altre Una manifestazioni e aggregazioni oltre al pullman classico che Sarà portato, però io so, da mezze voci, da, qualcuno mi ha detto che ci saranno feste per ogni quartiere, sì, anche sì. perché per una questione di sicurezza e emergenza, quindi anche in modo da fa, fa rendere partecipi i vari quartieri. Da, da, da Scampia al Vomero, da tutte le parti. Eh, sì. Esattamente, però qualcuno, insomma, con sì, gli addicamenti sì. mi ha detto che quelli, diciamo, gli abitanti del Vomero sono, sono stati i, diciamo, i più ritrosi a mettere i striscioli, perché, insomma, chi è di Napoli sa che c'era questa antica rivalità tra Napoli giù e Napoli sopra eh, sono meno colorati. Eh, oh, no. il mio amico Federico eh, abito a San, Mart a San Martino ah, bene. E ci vi, dai questa voce? vi assicuro no. che via Mancini è azzurra ah, Vai. perché hanno detto che sono via Scarlato no, altre zone tanto... centrali erano un po' ritrose. trovare no, un po' al è veramente complicato <ride> ecco, poi chiaramente le generazioni cambiano Fabio <ride> cioè. Bomenesi quindi... sono uno dei vostri e a me mi piace comunque anche sottolineare il fatto che il, il colorare i propri palazzi sia anche, abbiamo avuto l'esempio di alcuni eh, paesi della provincia di Salerno, anche se Salerno insomma, comunque ha fatto un attimino un po' una gaffa, non so chi, in quale voce politica si è espresso di dicendo che non dovevano essere messi no, no, proprio no, la curva. No, allora no, dopo la curva, magari eh. vi do notizia, ecco, notizie notizia, in più. Vai. Dettagliate di questa antipatica situazione, ecco, esatto. che, che proprio tra dico tra meridionali non ci dovrebbe allora fare, non dovrebbe proprio esistere. Ma purtroppo, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta e quindi ci ma sono è, delle è frange, una, è una minoranza, sì, esatto. Ma sono delle frange estreme, sono che, gli stessi che furono che intercettati: che dissero appena arrivano alla maspacchetta, che capo, e, non e addirittura partito. sono contestati dai vecchi tifosi della Salernità che hanno esposto bandiere che hanno esposto bandiere che sono contenti perché per loro ecco, eh, avere due squadre della regione in Serie A è un fatto importante oltre che anche una sfida di Campanile che è già stata la capitale del Regno del Regno Sicilia bene, e con e questo insomma e, e, abbiamo... voglio dire dovrebbe, dovrebbe fare gioire veramente dalle Alpi alle piramidi dal Mazzanare al Reno Bravo. poi come diceva giustamente Sergio dalla mamma degli imbecilli è veramente troppo Troppe spesso in città. Sì. e quindi noi poiché siamo anche sì. contro l'aborto perlomeno io voglio dire eh, un inno alla vita dai facciamo vivere anche gli imbecilli eh, insomma, volevo sottolineare che questo fatto uh, di questa città sempre più colorata e sempre più partecipe della squadra a me piace ricordare anche il fatto che Napoli sta facendo proseliti di tifosi, non so chi di voi è sì, andato almeno una volta a Barcellona, ha visto che lo Stato stranamente si compone in maggioranza da turisti. Cosa che mi meravigliò nel senso che tifosi che insomma venivano da fuori per vedere, questo sta venendo anche per il Napoli: sì. quindi, se ci fate caso, ci sono sempre più tifosi che vengono ma anche visto, da fuori Napoli, io da, cioè da fuori Italia. L'omaggio del Boca, ecco. eh, di Boca che ha fatto questo è bellissimo, bellissimo dedicato al Napoli al ah. centro del terreno di gioco. È stato esposto. E allora, noi parlando di giovani, poi li facciamo parlare poco. Allora, questi giovani che non hanno avuto eh, la fortuna eh, di, di vivere l'emozione maradoniana che lo conoscono attraverso video filmati oggi stanno vivendo con Quada perché io li sento parlare esclusivamente di Kvara io non li, pochi parlano di Osimè che comunque sta facendo tantissimo da cosa nasce secondo te questo accostamento Kvaradona ma eh, in realtà Kvaraschelia sì. Uh, vi tecnico, incarna un po', vi rappresenta un poco per certi aspetti, ho sbaglio sì ma è diciamo, la rappresentazione del giovane che arriva e, e fa la differenza è, è l'idealizzazione della persona che si realizza in poco tempo tutto è subito quindi diciamo piace come ragazzo è il sogno? Sì, uh, sì, è la rappresentazione diciamo, dei nostri sogni alla fine tutti sogniamo di fare quello che sta facendo Quara Schelia però con Maradona... Uh, però c è, c è anche un sicuro. calo eh, qualche mese fa. Sì, Ma un piccolo calo fisico l'avrà avuto anche Maradona in carriera. E eh, eh, certo. eh, che miseria! Non penso che Maradona era perfetto. Beh, diciamo che Maradona è ma... eh, un po' come Quarraschelia, Car eh, gli bastava un pallone magari, anche quando non era in giornata. Quarraschelia da questo punto di vista devi ancora migliorare io il paragone onestamente con Diego non ce lo vedo no. io e qua solo forse io e te e Francesco possiamo essere io rivedo molto Giorgio Best in sì. Kmaraspegna esatto. perché l'ho visto giocare perché aveva, aveva sì. quel Va. tipo di movimento sì. e di scarti e di finte che ti facevano impazzire e che praticamente solamente un estroso che è convinto di quello che sta a fare poteva riuscire a realizzare sul campo Maradona nascondeva la palla e non te la faceva sì. vedere questo ragazzo la palla non la nasconde mm. li, li, proprio li ipnotizza perché sì, guarda l'avversario sì. negli occhi sì. e sì. ha una gestione con quel piedino 49, 39, scusatemi 40 se non sbaglio di far girare la palla dove, come e quando esatto, vuole. Esatto, sì. esatto, E sta solo lui dove la vuole mettere. E poi la differenza tra Kvara Schelia e Maradona, è soprattutto che Maradona è talento puro, anche senza un allenamento eccezionale, sì, riusciva sì. a rendere. Bravo. Kvara il è il modello Cristiano Ronaldo, Lavorare, lavorare, lavorare, allenarsi. Qua il papà è... di vale, è un calciatore. Sì, non è una non famiglia fermato... di sportivi. È una ah, famiglia di sportivi. Diciamo, è quella serpentina che ha fatto, che ha incantato il mondo, e poi dopo otto persone ha buttato la palla dentro. Il papà l'ha fatta identica, c'è un video contro cinque avversari, identica, st gli stessi movimenti proprio. E un suo amico disse tuo figlio ti ha superato. Vai, scusami. No, e quindi uh, Faraschella diciamo, uh, è la rappresentazione, diciamo, anche del... Uh, è, meri è meritocratico, cioè io vedo che questo ragazzo si impegna, lavora e rende in campo. Poi, ovviamente, uh, come hai detto, ci sono alcune partite dove c'è stato un calo, eh, io lo ricordo per esempio contro la Sampdoria uh, sì. Faraschella non, non rese, eh, eh, Molto poteva, prevedibile in quella po poteva causare anche problemi al Napoli, perché poi uh, lui. cercava la giocata nonostante non fosse non in forma, riusciva. però, sette giorni dopo la partita con la Juve l'ha fatta vincere. Era un altro lui. ragazzo l'ha fatta vincere lui sì. perché il vantaggio di Osiman arriva per una rovesciata in area di Quaraschella, un ragazzo alto più di 1,80 m. C'è un gesto tecnico. Non è semplice eh, per, per con coordinarsi certo, certo. Mary, allora, io voglio dire poche altre cose perché siamo quasi ai titoli di coda Napoli nel mondo io ricordo Der Spiegel una copertina che mi fece arrabbiare tantissimo in prima pagina Der Spiegel c'era un piatto di spaghetti con una pistola sopra sì. ma come dovrebbe fare la prima pagina Adesso, delle spiegel. Il Napoli sta dimostrando che riesce a darsi degli obiettivi e non parliamo dello scudetto perché lo scudetto è soltanto una. però, l'impegno, la volontà, la caparbietà di arrivare, di raggiungere. Quindi, il, Na, il, Na, il, Napoli, e il Napoli e i napoletani, se vogliono, riescono a fare delle cose meravigliose. Allora, Sergio, tu hai toccato un nervo scoperto perché nel momento in cui eh, menzioni un'immagine che è chiara. C'è una pistola sugli spaghetti. Questo siete. È un pregiudizio. E mi ricordo un film con George Clooney. Lui diceva, il personaggio diceva, ma sì ragioniamo per stereotipi, che si fa prima. Mm. Si fa prima. Uh, Der Spiegel non cambierà o non cambierebbe la sua prima pagina perché il pregiudizio non lo, non lo cambi. Io credo che non sia il problema di Der Spiegel vedere tanti turisti, ho tante persone, è stata la settimana scorsa, questa settimana non ricordo, delle ragazze studentesse in, in visita a Napoli di Bergamo a cantare ai quartieri spagnoli Forza Napoli e poi qualche volta io non voglio fare pubblicità occulta quindi la faccio scoperta andate da Nennella qualche volta e, e, e vedrete proprio un, un teatro a cielo aperto noi eh, proprio un telegramma un giro di domande velocissime anzi neanche domande proprio a ruta libera eh, come finisce questo campionato? il distacco? il Ma divario. io penso che manteniamo questo distacco a piore e rimane inalterato perché non vedo di Quindi funzione. non vedi un passo avanti, un miglioramento? No, vedo, questo, vedo che questo distacco tra, può aumentare, può diminuire, ma alla fine nella gran lunga si stabilizza su questo distacco attuale. Adesso. I nostri avversari si stancheranno sul lascio finale? Il ma... Napoli io lo vedo fresco, quando vado al, al Maradona, io vedo un Napoli vivace, vivo, fresco. No, io penso che il Napoli invece in campionato mh, chiuderà presto la pratica e poi si rilasserà io credo non inseguirà troppe record soprattutto se riuscirà a passare il turno con il Milan a quel punto testa alla Champions e cercherà di inseguire un sogno Sergio, una domanda facile a te perché veramente io e te siamo probabilmente più anziani ci perdoneranno i nostri amici quindi questa Coppa è la prima volta che il Napoli vince la Champions no, andiamoci piano perché due la provocazione oh, è chiaramente è No, la capito. Piano. 180 no. minuti, benché la speranza sia quella, perché i, i valori tecnici Ci sembrano sta. abbastanza... chiari, la, la eh, Però eh, voglio dire, sai, l'imponderabile, come dicevo prima nel calcio, esiste, quindi non eh, siamo scaramantici per questi 180 È minuti. È strano perché noi napoletani per, non lo siamo mai. mai. Per quanto riguarda ecco, il, il campionato, a me basterebbe che il Napoli vincesse con un distacco anche di un solo punto superiore a quello... Con cui la Juve vinse lo scudetto a 102 punti. Che cosa sei? Ho la pelle d'oca in questo momento, è la saggezza. Perché, perché non si tratta di battere un record di punti, si tratta di battere di diverse lunghezze. I nostri avversari, perché erano nostri avversari. Allora mi picchiano ragazzi. Io voglio ancora una volta ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio, non lo faccio mai. Regia Camera. Tutti gli amici che ci seguono. Hanno la pazienza di correrci appresso con le telecamere perché ci muoviamo tantissimo. Ringrazio i miei carissimi amici ospiti. Maria Fede. Peppe e Sergio grazie. ringrazio tutti quanti grazie voi da casa ringrazio soprattutto quelli là a cui non ho risposto vi voglio bene tantissimo noi ci vediamo venerdì prossimo se sarete. stesso orario chiudiamo qua punti di vista a lei cuore di sfogliatella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 081 8 1, 1